Benvenute! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 6 del Libro Rocher che valido fino al 23 maggio del 2018. Tantissime novità e offerte. Partiamo con le novità per la cura del viso, i set per la cura del viso, le novità delle eyeliner Vertige, i set per la cura del corpo con la linea Les Place de Nature, e non dimentichiamoci anche dell'offerta dei solari, quindi davvero un album super ricco e iniziamo a sfogliarlo. Eccoci qui allora, prima cosa vediamo che l'album numero 6, come vi ho detto, valido fino al 23 maggio 2018. Vediamo le novità, la prima è questa dell'Elixir Jeunesse per il trattamento viso e questo è un detergente sfogliante quotidiano, quindi è perfetto per pulire a fondo la pelle, ritossinarla, liberarla dall'impurità che ha accumulato durante il giorno ma nello stesso tempo è delicato e quindi perfetto da usare tutti i giorni l'altra grande novità che si è vista un po' anche nelle pubblicità è il UV Beauty Shield è una crema idratante multiprotezione. in questo caso vediamo quella con la protezione 50 ma esiste anche quella con la protezione 30 quindi si può scegliere tranquillamente è una crema che è perfetta per il giorno perché tende a lasciare la pelle molto idratata ma allo stesso tempo con una protezione solare che quindi la va a proteggere possiamo avere, eccola qui, la protezione 50 16,95 in promozione oppure anche la stessa cosa ma con la protezione 30 sempre a 16,95 ora vediamo il set il primo rituale anti inquinamento che comprende le, questa trousse pochette molto carina più doppia doppiazione e il trattamento giorno 37,95 Oppure abbiamo il set anti-rughe protezione, in questo caso il doppia azione. la crema ed è UV Beauty Shield: questa è protezione 50, più la pochette a 34,95. Stesso prezzo, sempre 34,95. Si può avere il set però con la crema protezione 30, con l'altro codice. Altro set è questo della Serum Vegetal, il set comprende sempre la pochette più il siero ultra ultralivigante e il trattamento giorno a 26,95. Eccola qua, altro set, quello ultra rimpolpante, con il siero ultra rimpolpante, il trattamento giorno e la pochette a 29,95. Oppure la versione con la protezione 20, sempre 29,95, che comprende la pochette, il siero ultra rimpolpante e il trattamento giorno con la protezione 20. anti rughe lifting eh, 37,95 che comprende il siero modellante il trattamento giorno e la pochette anti age global sempre la pochette il trattamento giorno e il siero a 44,95 eccolo qua riche creme sempre la pochette in questo caso elixir di bellezza 100% di origine vegetale il trattamento giorno e la solita pochette vediamo ora la novità make up e l'eyeliner vertige noir questo è il nuovo eyeliner vertige eccolo qui è quello nero intenso e l'ho provato a sbocciare è davvero nerissimo oltretutto ha la punta in feltro quindi è comodissima da applicare e l'abbiamo in promozione allora l'eyeliner vertige da solo costa 9,95 euro in vari colori tra cui la novità che è quello nero ma si può avere anche il set che comprende il 1995 l'eyeliner nero più il mascara ultra volume sexy pulp che è un altro di quei prodotti che io amo e questa promozione la trovo molto molto valida vediamo ora ai set e eh, chiamano set regalo per la festa della mamma ma li trovo validi in ogni occasione sono i set della linea Le Pleasie per la cura del corpo e la detersione. Il primo set, 19,95, comprende il bagno doccia da 400 ml, il latte corpo e tutta la vaniglia barbon, scusate, il latte corpo da 390 ml, la crema mani da 30 ml, il sapone delicato che è un 80 grammi, il cofanetto e la salvietta ospite, a questo prezzo, 19,95, lo trovo fantastico. Abbiamo anche il set noci di cocco, che è lo stesso prezzo, compra nei stessi prodotti, ma però nella profumazione al cocco. Oppure il set anche al coriandolo, stessa cosa, quindi il bagno doccia, il latte corpo, la crema mani, il sapone, la salvietta e il cofanetto. Quello oliva e petit grain, sempre stessa cosa e anche mandorla e fiori d'arancio, quindi si può scegliere tranquillamente la profumazione che si preferisce. Abbiamo anche set, eccolo qua, set sensuale. Che vediamo cosa comprende: perché ha eh, due bagno doccia vaniglia barbon da 200 ml, più la crema mani vaniglia barbon da 30 ml, il sapone delicato sempre alla vaniglia barbon, la salvietta ospite e il cofanetto. Set gourmet invece comprende due bagno doccia noci di cocco a 200, 200 ml. La crema mani, il sapone, la salvietta e il cestino, se no quello esotico. Quindi con il bagno doccia, fiori di chiare e gli lang, il bagno doccia noci di cocco, tutti e due da 200 ml, la crema mani, noci di cocco, sapone sensuale al cocco, la salvietta e il cofanetto, 14,95. Oppure il set energizzante con. Il bagno doccia la melagrana e peperosa, bagno doccia mango e coriandolo, crema mani, mango e coriandolo, sapone logizzante mango e coriandolo, salvietta più cofanetto. Set vitaminico abbiamo sempre 14,95. Il bagno doccia lampone e menta piperita, bagno doccia con pelmo e timo, tutti e due da 200 ml, sapone. Ehm, Lampone e menta piperita, crema mani, mango e coriandolo, salvietta e cofanetto, oppure sette delicato con ehm, allora bagno doccia, olive e petit grand 200 ml, bagno doccia rilassante a profumo di magnolia e te bianco 200 ml, il sapone olive e petit grand crema mani, olive e petit grand salvietta più cofanetto. 7 rilassante, siamo quasi alla fine, a portate pazienza, 14,95, il set che comprende il bagno doccia, mandorle, fiori d'arancio, bagno doccia, lavandina e mora, sapone alla lavandina mora, crema mani, oliva e pettigrani, salvietta e cofanetto e l'ultimo che è un'altra bella in in cosa interessante perché abbiamo il crema mani goloso, quindi il set 9,95 che comprende il kit con 4 creme mani. Ed è, abbiamo poi la noce di, noce di cocco, olive petit grain, mango e coriandolo e vaniglia barbo. E la trovo anche questa un'ottima idea. Andiamo avanti perché ci sono altre novità e promozioni. Eccola, allora, siamo al eh, sicuro sotto il sole perché iniziamo con la stagione dei solari. L'impegno del livre Rocher è un'ecoconcezione con i flaconi in plastica e, che siano completamente eh, riciclabili e utilizzano il 25% di plastica riciclata, mentre i flacconi in vetro sono completamente riciclabili e il packaging è un cartone ottenuto da foreste gestite in modo sostenibile. Allora, iniziamo a vedere intanto la, il set che comprende con ogni 30 euro di prodotti solari acquistati, si ha in omaggio set che comprende la borsa spiaggia più la trousse. Vediamo anche le novità perché abbiamo i mini set solari da, eh, da viaggio, ad esempio, dato che sono le confezioni da 50 ml, possono andare bene da portarsi dietro per un weekend che porta o per una vacanza breve, così non si spreca il prodotto. Abbiamo il latte comfort con protezione 30 a 5,95 euro, e anche il latte idratante 3 in 1 dopo sole, 3,95 euro, sempre un 50 ml. Tutti i prodotti da qui fino a dove eh, vi faccio vedere, 30 euro in omaggio il set borsa più trus. Quindi tutte le varie protezioni, le SPF 15, SPF 20, a 30, con tutte le varie alternative. Eccola qua fino a questa pagina dei doposole, mentre la linea Manoi non ne fa parte, come è indicato. Vediamo l'ultima novità, che però non fa parte della promozione per i 30 euro il 7 maggio, che è il shampoo doccia formato Maxi della linea Manoi. Questo in questo caso è un 400 ml a 4,95 euro, perché è perfetto, è uno shampoo doccia, è ottimo da portarsi dietro ed va bene per tutta la famiglia.